Ciao, sono Marco, sono qui nel mio ufficio insieme al fedele amico a quattro zampe ed è una giornata particolarmente bella questa, veramente molto molto bella. Non so quante volte ti sarai detto mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe avere quello, eccetera, eccetera. Bene, il mi piacerebbe, ed è questo l'argomento di oggi, non è molto potenziante, è un po' come dire vorrei ma per ottenere più risultati, per dare più sprint alla tua vita, per ottenere qualcosa di concreto, questo mi piacerebbe, dovrebbe essere cancellato e completamente per sempre, perché non ti dà potere, e sostituirlo con un voglio. Mi piacerebbe, è un po' come sentirsi frustrati anche di fronte a delle cose che sì, va bene, ma prova a sostituirlo con voglio. Voglio questo voglio ottenere questo voglio avere questo risultato voglio è molto più potente rispetto a mi piacerebbe sostituendo queste due piccole modalità verbali l'una con l'altra togliere il mi piacerebbe sostituendola con il voglio ti darà un potere enorme mi piacerebbe non ti porterà davanti a nessun risultato a conseguire nessun risultato voglio impara a dire voglio e soprattutto poi dopo successivamente impara a dare un seguito a questo voglio spero di esserti stato utile io continuo la passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe qui che corre veramente tanto oggi e ti saluto con un abbraccio